Buonasera a tutti e benvenuti al 71esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 15 settembre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro dello staff di coordinamento del Movimento Zeitgeist e co coordinatore del gruppo Napoli. E Questa sera cercheremo un attimo di disporvi eh, le novità per quanto riguarda la fascia italiana e soprattutto internazionale del Movimento Zeitgeist. Eh, comincerei con, la, con le novità italiane e eh, vi annuncio che eh, stiamo pubblicando in maniera seriale i, i nostri cosiddetti Zeit Spot, che sono delle piccole pillole tratte dai filmati che abbiamo realizzato eh, ad esempio al Simposio Società Sostenibile, eh, anche al Summit Firenze 10 più 10 e i vari spezzoni che appunto ci piacciono dei, dei film realizzati da Peter Giuseppe. La cadenza è appunto ogni giovedì e uh, sono pubblicati sul nostro canale YouTube ufficiale e sono ovviamente diffusi anche attraverso le nostre pagine social, Facebook e Twitter e il nostro blog presente su ZeitgeistItalia.org. Quindi uh, sono molto interessanti, danno soprattutto uno spunto molto breve ma comunque molto influente su quelle che sono le varie problematiche di cui parliamo e con la conseguente soluzione eh, che proponiamo tutti i giorni insomma. Uh, quindi vi esortiamo a visualizzarli, appunto condividerli e commentare uh, sia uh, sul nostro sito sia sui nostri canali social media. Uh, inoltre abbiamo un'altra uh, piccola novità logistica che abbiamo cercato di, uh, di strutturare per ovviare a diverse esigenze sia da, da parte dei coordinatori sia da parte degli utenti, ovvero pubblichiamo oltre ai nostri podcast eh, che sono presenti su Mediafire e sono presenti anche sul nostro YouTube channel eh, anche una forma scritta delle nostre reportistiche, quindi ehm, un report molto dettagliato dove le persone possono eh, vedere dei riassunti dei nostri progetti in una, una maniera molto semplice cioè fatto eh, come se fosse un indice di un, di un comunissimo libro ovviamente online che viene aggiornato ogni mese, ogni 24 se non vado eh, errato e eh, quindi tutti, eh, tutti gli utenti, simpatizzanti e attivisti presenti sul territorio possono vedere in tempo reale tutte le modifiche che eh, stanno appunto avvenendo e magari interessarsi di qualche progetto in, in dettaglio oppure proporne addirittura qualcuno e quindi eh, portarlo alla successiva realizzazione. Questo tipo di sistema è molto utile sia per i coordinatori in quanto uh, non sempre, non sempre spesso non possono partecipare ai podcast o ai incontri su TeamSpeak per, vari, per varie ragioni. Insomma, quindi uh, abbiamo messo a disposizione questo strumento per poter scrivere anche in differita uh, gli aggiornamenti dei loro gruppi di lavoro oppure dei loro uh, gruppi cittadini e quindi far sì, che, far sì che possa essere sempre più completo la nostra tipologia di reportistica che appunto facciamo all'interno della, della nostra comunità e ovviamente come ho già spiegato prima le persone possono tranquillamente visualizzare un elenco molto semplice in cui poter visualizzare e condividere i nostri progetti e eppure anche delle, comunque delle domande oppure meglio ancora partecipare e strutturare dei progetti nuovi quindi uh, come sempre vi, eh, vi esorto a, a tenere d'occhio il nostro sito, se, se non siete ancora iscritti al nostro feed potete farlo tranquillamente sulla, sulla parte, parte sinistra del nostro sito e quindi iscrivendovi eh, tramite newsletter, e quindi ricevere tramite email i nostri aggiornamenti e tutti, eh, eh, tutti i nostri aggiornamenti um, Passerei poi la parola a Giovanna Merino che uh, ha delle, uh, delle novità internazionali e quindi lascerei la parola. Ciao a tutti, sono uh, Giovanna Marino, responsabile delle relazioni internazionali del capitolo italiano. Allora, finalmente, dopo parecchi mesi, i meeting internazionali sono ripresi e eh, saranno, eh, ci saranno eh, con una certa regolarità ogni mercoledì di fine mese. Allora, la prima grande notizia è che il prossimo Zidei, del 2014 si terrà a marzo durante i giorni 14, 15 e 16 possibilmente è chiaro, è chiaro. Um, la seconda notizia è che Peter Joseph farà, uh, dei, farà un video con tutte le cose fatte da tutti i capitoli internazionali scegliendo tra gli eventi uh, che più hanno avuto successo al fine di creare una sorta di lista che poi sarà insomma anche una specie di suggerimento di attività per i capitoli informazione e per uno scambio di idee in generale e quindi questo sarà un'ottima uh, cosa per tutti. Allora, um, a parte questo abbiamo uh, un po' di informazioni da, da, da, provenienti da vari capitoli, abbiamo la California, la California, chiaramente, insomma, eh, hanno l'evento principale che è lo il, eh, il Z-Day Global eh, e il Media Festival, quindi i due principali eh, eventi a livello globale alcuni video li potrete trovare su zdayglobal.org e su zeitgeistmediafestival.org uh, ci sono 13 sottocapitoli uh, sotto capitoli, e uh, tutti insomma sono più o meno impegnati a varie attività tra cui eventi in spiaggia e eh, presentazione di attivismo, eh, soprattutto cercano di fare i, i, i grandi eventi di impatto sociale, come per esempio il Festival di Tecnologia oppure la Earth Day. Hanno una radio su iTunes, quindi Z, ZM Global Radio eh, Blog Talk, eh, che va molto bene. Um, per quanto riguarda la, la Germania, hanno avuto un bellissimo media festival e, ehm, con parecchi riscontri e eh, hanno creato ultimamente una presentazione del movimento tedesco con un video ehm, con una bellissima musica. Dunque, per quanto riguarda invece la Grecia, Purtroppo uh, in Grecia diciamo, il, um, il, capitolo si è un po', il capitolo si è un po' ridotto, uno perché le persone hanno dovuto dare priorità al lavoro e due perché altri hanno preferito un approccio più pratico fuori dal sistema, quindi hanno creato delle comunità in campagna per uh, sopravvivere. Um, ad ogni modo, hanno realizzato comunque parecchio materiale prendendo spunto dai lavori fatti in precedenza. Eh, hanno un nuovo sito eh, tzm.gr e hanno creato anche un social network greco community.tzm.gr. Hanno tradotto la chapter guide e la guida di orientamento stanno adesso cominciando a, a tradurre eh, gli episodi di culture in decline quindi diciamo pur essendo pochi si sono dati da fare parecchio ultimamente poi hanno deciso di rivolgersi Uh, più verso gli studenti e gli disoccupati, eh, perché chiaramente sono due categorie di persone che sono diciamo, un po' più sensibili ai temi, ai temi che noi proponiamo. Uh, per quanto riguarda la Svezia, uh, ci sono due capitoli attivi, Gothenburg e Stoccolma, e, diciamo hanno così creato anche loro un po di materiale ultimamente eh, che si può vedere appunto sia su Plus che su YouTube. Per Quanto riguarda l'Argentina eh, ci sono i quattro capitoli principali molto attivi Buenos Aires, Cordoba, Mar de Plata eh, e eh, Corrientes in cui hanno fatto sia i media festival che, lo che gli zidei con un buon riscontro diciamo, da parte del pubblico. Um, tengono a Buenos Aires uh, ogni, circa ogni mese delle interviste radiofoniche e um, fanno un attivismo di strada quasi ogni settimana tra cui, diciamo, uno degli eventi più importanti sono state delle lezioni presso la UTN, che è un'importante università di ingegneria di Buenos Aires, e nella Biblioteca Nazionale. Ad ogni modo, anche nelle altre città, riescono a fare parecchi eventi, conferenze, in modo regolare hanno realizzato da poco un gioco denominato crescita e sostenibilità e l'hanno presentato nella biblioteca nazionale, è stato creato da un volontario e ha avuto parecchio successo. Per quanto riguarda invece il Costa Rica, eh, in Costa Rica il volontariato è piuttosto diffuso, eh, ultimamente si sono dedicati alla grafica, quindi immagine, vid immagini, video e eh, cercano di tenere anche il sito molto aggiornato, quindi zeitgeistcostarica.org. Um, per quanto riguarda invece l'Ecuador, eh, abbiamo un cambiamento di coordinamento nazionale, ora c'è Andrés Delgrado, eh, il quale ultimamente è stato invitato come oratore ad un forum sulla sovranità tecnologica presso l'Assemblea Nazionale Quadoregna, quindi una cosa piuttosto importante, e, ed è stato anche invitato ad un talk show alla Radio Nazionale d'agosto ed ha parlato della disoccupazione tecnologica. Ecco... Um... Ora, per quanto riguarda eh, invece il mese di ottobre, per il 20 ottobre, stanno organizzando una festa che hanno voluto chiamare lo Spirito del Tempo. Ecco, direi che questo, queste sono diciamo, le eh, notizie principali. Um, ecco direi che forse possiamo aspettarci una, una conclusione della guida di orientamento da parte di Peter Joseph entro l'anno e, e direi che con questo è tutto grazie a tutti, alla prossima ok perfetto, allora uh, avrei delle, uh, delle novità da dire uh, invece di, um, di uh, Nino Aloy che eh, si sta impegnando molto nel GDL Traduzioni e contemporaneamente si sta impegnando molto insieme alla nostra task force eh, composta da Giovanna Marino e Massimiliano Masciulli per sistemare appunto il nostro sito internet nel GDL Programmazione quindi comincerei a parlare appunto su, per, quanto, per quanto riguarda il GDL Traduzioni e cito testualmente il report di Nino ovvero eh, il GDL Traduzioni in questo periodo ha lavorato su due progetti come indicato nel report informativo dell'attività che è presente in, nel seguente link, cioè sottotitoli sia in inglese che in italiano del simposio Società Sostenibile e al secondo episodio nella mia vita in um, RBIM, ovvero uh, Resource Based Economy Model, uh, il nostro paradigma appunto che uh, enunciamo in continuazione, uh, ovvero il modello economico basato sulle risorse. Lo stato del primo progetto può essere verificato al seguente link, che pubblicheremo appunto nella nostra, nel nostro report, Trascrizione e sincronizzazione sono state effettuate per, per quasi tutti i video e una parte sono state anche eh, già tradotte in inglese. Il progetto ha ripreso il ritmo da non più di un mese, dopo essere rimasto fermo per mancanza di volontari. Confidiamo nel portarlo a termine quanto prima, se qualcuno fosse interessato a partecipare mandi pure un'email a lang, la, lang eh, zeit e verrà subito introdotto nel team. Il secondo episodio nella mia vita nel, in una RVM invece, è una traduzione dall'italiano all'inglese, richiesta dal movimento Zeitgeist Internazionale, che è iniziato il 24-8-2013 ed è stata ultimata appena 12 giorni dopo. Il GDL traduzioni è in cerca di volontari, esperti o semplici appassionati. L'email è sempre la stessa, cioè lang.zeitgeist.org, mandate una mail e sarete subito accolti. Poi successivamente c'è uno spreadsheet di progetti che appunto gli appassionati di, di, di traduzioni possono comunque visionare. Passerei poi alla, alla questione del GDL programmazione, eh, ovvero un piccolo riassunto che ha elaborato sempre Inno. Il GDL ha iniziato le riunioni e i lavori riguardanti, riguardanti il nuovo sito che potrebbe essere online in un paio di mesi, a seconda di come procede la programmazione. I vari problemi segnalati al sito attualmente in uso sono stati risolti dal GDL, anche se questo ha richiesto un po' di tempo. Tutti i vari problemi e bug che hanno, eh, hanno sperimentato sono derivati in gran parte dal trasferimento del server avvenuto qualche settimana fa ed erano quindi molto molto in fondo nella struttura del sito, ragion per cui ci è voluto più tempo del previsto per risolverli. Durante le riunioni del GDL abbiamo delineato la struttura base del sito futuro. Esso sarà diviso in due parti distinte. La prima parte è dedicata a tutti grazie a una sezione importante per sapere tutto sul movimento e ad un blorum in cui chiunque previa autenticazione e moderazione potrà pubblicare articoli, come in un blog, e impostare discussioni, come in un forum. La seconda parte sarà dedicata agli attivisti e usufruirà della piattaforma OpenAprium per la gestione dei gruppi cittadini e dei gruppi di lavoro. Con il procedere dei lavori si delineeranno ulteriori dettagli sulla struttura del nuovo sito. Quindi per adesso eh, questi sono gli aggiornamenti del prodigioso Nino Alloi e passerei uh, successivamente la parola a Daniele Poddiche che uh, è coordinatore del GDL Tecnologia e vorrei appunto che ci spiegasse il, il, il progetto che ha appunto lanciato. Vai Daniele! Uh, Salve a tutti, allora io uh, allora, vi parlo prima di tutto della situazione qua a Cagliari. Allora qua a Cagliari abbiamo già iniziato a costruire l'istrusore per plastica riciclata, uh, abbiamo già avviato il, lo sminuzzamento di vari residui plastici, plastici di polistirene, sia fascette di yogurt, e scatole di gelato, insomma, così via. L'altro giorno abbiamo iniziato a saldare i pezzi per montare, per montare la vite con il tubo flangiato, qualche saldatura, e insomma, entro una o due settimane dovremo avere il macchinario pronto, a meno di intoppi. Ehm... Poi per quanto riguarda il progetto Drone, eh, intrapreso con il Movimento 5 Stelle, eh, ho già buttato una lista del, del materiale necessario, eh, stavo aspettando conferme per, per quanto riguarda il progetto, perché ho avuto, non so, eh, alcuni avevano dei dubbi che ho dovuto chiarire insomma comunque appena mi danno il via e soprattutto appena iniziamo a raccogliere i fondi non so come, come si evolverà la situazione facciamo partire il progetto io comunque ho già, ho già buttato giù tutto Vincenzo ha ricevuto il materiale da, che ho listato e ci eh, poi per quanto riguarda le, le, le tecnologia eh, stavamo lavorando su una bici elettrica insieme a Delio che ha voluto lanciare il progetto eh, niente, c'è da elaborare una, una scatola in granati di riduzione per un motore brushless e, e progettare il resto per, per integrare in una bici utilizzabile. Molto bene, grazie Daniele. Non vediamo l'ora di ricevere i successivi aggiornamenti. Ti dico uh, da parte del progetto del drone che uh, spingerò assolutamente alla prossima realizzazione. E, uh, ovviamente, uh, dai da, da, mh, dal, i prossimi movimenti che sto facendo appunto per quanto riguarda le scartoffie finanziarie e burocratiche per uh, agevolare appunto l'attuazione la, di crowdfunding per sovvenzionare i nostri progetti. siamo assolutamente a buon punto, quindi anche se comunque non ci fosse l'approvazione la, di un fondo comune comunque riusciremo in qualche modo a tenere qualche tipo di finanziamento e cercheremo di farlo come, nella maniera medesima del crowdfunding che stiamo lanciando per eh, recuperare appunto i soldi delle, delle, delle nostre stampanti 3D e appunto aggiornare eh, quelle che abbiamo adesso o meglio ancora, dipende ovviamente dalla quantità di fondi che riceveremo, di ricostruire addirittura nuove e poi fare un uso etico e eh, appunto consuonare la nostra idea quindi adesso passerei direttamente al mio... non so, non c'è nessun altro coordinatore di eh, gruppi di lavoro, giusto? Sì. ah no, c'è Masma ciao Masma, di, eh, darci qualche novità? allora, beh, io ho scritto in chat, vabbè, per quanto riguarda, se qualcuno vuole chiarimenti per quanto riguarda il discorso del GDL programmazione, li posso dare al limite, li do dopo in discussione eh, niente io volevo solo dare un piccolissimo aggiornamento per quanto riguarda le grafiche per eh, per l'associazione società sostenibile eh, come sapete c'è in lavorazione un, un logo eh, appunto per, per l'associazione eh, Niente, eh, i, i lavori eh, sotto so, questo punto di vista stanno andando avanti sono uscite mh, delle bozze ne, ne usciranno altre molto a breve eh, tra l'altro una uh, di di, fatta sulla base dell'idea che mi hai dato tu Vincenzo e, um, e a parte questo, eh, più in generale, sempre per, eh, per eh, il discorso dell'associazione, società sostenibile eh, ho sentito eh, la Pat, eh, la Patrizia, che, eh, che mi ha scritto un'email eh, in cui poi mi avrebbero dato degli aggiornamenti, ancora devo riceverli però insomma arriveranno eh, in cui eh, faranno un, una specie di diciamo l'equivalente eh, di quello eh, che noi chiamiamo la, la mission eh, ovvero una, una, una descrizione generale eh, magari da inserire in uh, uh, che ne so, infografiche, volantini o piuttosto che, uh, piuttosto che altre cose, insomma, uh, um, come appunto descrizione de dei fini e delle prospettive di, di, di, di questa associazione. Perfetto, ah, anzi te lo sto appunto per chiedere perché ho, ho contattato Alessandra diverse volte appunto per farmi, per ragguagliarmi eh, appunto su ciò che sta avvenendo a livello burocratico per questa associazione, quindi speriamo eh, che eh, le scartoffie siano... Uh, appunto ultimate nei tre, tempi più, più brevi possibili, anche perché come tra poco starò per uh, sto per dirvi appunto abbiamo delle bellissime novità qui a Napoli e ci servono tutte le agevolazioni uh, burocratiche e legislative per consentirci di agire uh, al meglio delle possibilità su, sui territori, su territorio italiano. Quindi uh, non vedo l'ora di, uh, di, di ascoltare appunto degli aggiornamenti positivi soprattutto. Quindi magari adesso che abbiamo ascoltato tutti... Ah, c'è anche Valerio. Ah, benissimo. Ciao Valerio. Se magari volevi darci appunto del... delle informazioni riguardanti il tuo GDL, eh, siamo qui appunto per questo. Grazie. Ah, eh, sì, ciao a tutti. Eh, cioè, in realtà io ho fatto giusto un, un passaggio perché stasera ci sono riuscito, come avevo anche già informato in Giovanna, in, in quest'ultimo periodo sono davvero totalmente, cioè, oberato dalle, eh, dalle cose da fare, eccetera. Però, eh, so, almeno in questa settimana, ma in quella successiva, eh, comunque cercherò o di passare eh, tutto il materiale e le redini della situazione a un altro del, del mio gruppo o quantomeno a cercare comunque di, di finire il, cioè dei, dei, dei lavori che c'erano giù anche sulla, sulla terza puntata e eh, in sostanza di mettere su, insomma non lasciare tutto a vuoto e con, far sì che possa continuare eh, ad essere una cosa produttiva anche se penso di, di non poter più essere presente come lo, lo era in passato stato ecco purtroppo non ci sono grandi novità okay, se non c'è eh, ok passerei direttamente alla portistica dei gruppi cittadini e uh, vabbè, ok uh, abbiamo diversi progetti insomma qui a napoli che stiamo strutturando sia in rete sia in, in strada appunto la, la settimana scorsa abbiamo tenuto un, uno stand eh, su, per, per presentare appunto la, 3D printer, la nostra stampante 3D alla cittadinanza del Comune di Casoria. Abbiamo avuto, delle, come ho già scritto anche nel, nel post eh, sul nostro sito ufficiale, eh, delle piacevolissime sorprese, soprattutto da parte eh, di bambini curiosissimi che ci hanno, ci hanno veramente sorpreso sia per la loro curiosità sia per la loro spiccata intelligenza e propensione e all'accettazione de, della tecnologia rispetto ovviamente alle generazioni più vecchie, insomma. Eh, quindi eh, è stata una piacevolissima sorpresa, una, una giornata stupenda: ci hanno, dato, ci hanno disposto uno stand veramente qualitativo, provvisto di eh, corrente elettrica, eh, luce, uno stand molto grande e resistente, eh, tavoli inclusi in maniera completamente gratuita e eh, quindi. Uh, devo ringraziare a nome appunto del gruppo napoletano il Movimento del Lavoro e dell'associazione Uomo e Legno appunto quindi uh, ho già provato a fare ringraziamenti sul nostro sul sito ufficiale e continueremo la nostra collaborazione quindi uh, noi stiamo appunto aspettando come ho detto prima questa associazione società sostenibile perché uh, Maximiliano Gambardella il referente delle relazioni, umani, eh, relazioni umane nel movimento deve appunto calendarizzare una serie di conferenze, conferenze stand sul territorio napoletano e provinciale per appunto eh, diffondere le, le tematiche che stiamo portando avanti e i progetti soprattutto, eh, compresa, compresa la stampante 3D e quindi eh, abbiamo bisogno di, di, questi, diciamo, di queste agevolazioni burocratiche per ottenere spazi pubblici in maniera gratuita come ovviamente è previsto dalla legge nei confronti delle associazioni culturali. Uh, quindi passerei inoltre a un nostro progetto che sta andando avanti appunto ovvero le pillole sull'omosessualità con il professor Paolo Valerio uh, cioè uh, ci siamo organizzati con il nostro professore amico uh, Paolo Valerio che uh, come ho già detto numerose volte è un accademico riconosciuto a livello europeo eh, e uh, è molto conosciuto e quindi ha, insieme al suo staff dell'università di Napoli Federico II provvederemo a strutturare in, in format che appunto decideremo. Eh, io preferirei nel format dei TED, eh, dei famosi video che pubblichiamo anche sul nostro sito, eh, cioè di eh, diffondere eh, consapevolezza per quanto riguarda una tematica che è molto scottante eh, sulla quale molti italiani appunto non sono molto informati, cioè quella dell'omosessualità, ad adozioni eccetera eccetera e quindi ragguagliare appunto informare correttamente le persone sotto un punto di vista scientifico e quindi uh, normalizzare quella che è la, la comprensione del, di questi argomenti che sono uh, veramente molto in bocca in, in questi ultimi tempi, uh, quindi sceglieremo un attimo il format e ovviamente vi terremo aggiornati. Uh, sempre con il professor Valerio abbiamo avviato un altro progetto insieme al Meetup Europa, uh, grazie anche alla gentile collaborazione di Mike. Di Mike uh, Mike Garmardella e, eh, e insomma eh, insieme al professor Valerio cercheremo un attimo di spiegare come il metodo scientifico possa eh, essere più efficiente di questa democrazia basata sul, sull'ignoranza appunto eh, quindi eh, metteremo a confronto il sistema del consenso razionale che promuove il movimento Zeitgeist con la comune democrazia eh, che viene attuata nella maggior parte dei paesi di tutto il mondo e prenderemo appunto come esempio pratico quello di cui parla sempre il professor Valerio, ovvero eh, sessualità e omosessualità. Quindi eh, cercheremo di eh, spiegare come il metodo scientifico, attraverso fonti verificabili, attendibili e soprattutto opinabili, come possono portare all'attuazione di decisioni più oh, logiche e soprattutto più oh, consapevoli da parte di un, di, uh, un popolo, eh, anziché eh, dare una semplice opinione sterile basata magari anche su eh, superstizione oppure mala informazione indotta e non, insomma. Quindi, quindi qui si va al di là di qualunque altra logica che è stata concessa fino ad oggi. Quindi eh, nella prossima settimana eh, faremo un meeting insieme al professor Valerio e quindi decideremo un attimo le tempistiche e il format. Vi dico già da adesso che eh, sarà un'intervista dinamica, quindi ci saranno pochi spunti fissi e molti spunti che ci daranno le, le persone eh, sia su, nella diretta streaming su YouTube, sia insomma, sia su Facebook, caso mai ce ne fosse la necessità, ma comunque sarà un'intervista dinamica. Quindi cercheremo un attimo di dare, delle, di dare appunto di spunti di riflessione efficienti per consentire alle persone di prendere delle decisioni più razionali, più logiche e soprattutto più, più eco e giuste per la nostra società in cui viviamo. Insomma, un altro progetto che abbiamo appunto lanciato, di cui io personalmente mi occupo, è il progetto idroponico, cioè Abbiamo consultato diversi esperti eh, di tecnologia idroponica insieme a studi, eh, studi anche reperiti su internet e anche dalla facoltà eh, di agraria di, di Napoli e quindi eh, mi sono sfogliato tantissimi manuali, ho, ho sentito tantissime esperienze anche di, eh, di un impianto che è presente in campagna da oltre 11 anni, quindi abbiamo anche una, un conto molto attendibile, e quindi ci siamo fatti dare tantissimi consigli. E quindi, eh, io personalmente ho disegnato un impianto open source eh, domestico eh, o meglio ancora condominiale per la produzione di frutta, verdura e ortaggi eh, urbani. Insomma. Quindi anche dove non ci fosse la possibilità di coltivare un orto, eh, magari in un terrazzo, in una stanza oppure meglio ancora eh, sotto eh, la disposizione di un quartiere pronto alla collaborazione si può eh, tranquillamente coltivare qualsiasi, quasi qualsiasi tipo di ortaggio eh, e frutto o verdura con questo tipo di tecnologia. Ovviamente vi terrò informati, vi presenterò tutto il materiale open source, quindi speriamo che sarà appunto un progetto che ci dà parecchie soddisfazioni. Io ho forti, ho forti speranze che sarà appunto così, poi ovviamente sperimenteremo. D'altronde io ho finito con, con, la, con le reportistiche sia di Napoli, sia per quanto riguarda il GDL tecnologia, per quanto riguarda la situazione sull'idroponica, quindi Uh, non so ragazzi uh, se, uh, se, se ci sono altri pareri da parte di coordinatori uh, appunto prenotate in chat e magari le disponiamo anche altrimenti passiamo alla discussione libera appunto ok perfetto vedo uh, che non ci sono appunto prenotazioni quindi direi che per adesso possiamo staccare questa sessione eh, questa sessione post estiva del del podcast del movimento Zeitgeist e vi terremo informati ovviamente su tutti i nostri progetti e quindi io vi auguro buonasera e uh, di, uh, di, uh, di, di leggere e di condividere appunto le, le tematiche che, che appunto portiamo avanti con i conseguenti progetti, quindi uh, vi saluto e vi auguro buona vita. Ciao ragazzi!